Bella a tutti ragazzi, benvenuti nella nell'Amichevole internazionale Italia-Scozia. Allora ragazzi si giocherà Italia-Scozia uh, e vi volevo avvisare che stasera ci sarà o la Champions League oppure ci sarà Ci sarà o la Champions League oppure ci sarà uh, la, la Coppa Konami La Champions League si registrerà sul canale Mistero appunto questo qui e poi uh, se si deve fare la Coppa Konami uh, si registra si registra sul canale Prof. Comunque incominciamo, ed ecco quel calcio d'inizio: c'è la Bonucci. Bonucci, attenzione, Bonucci non la passa. Bonucci, gol al quinto minuto. Bonucci, scusate, ed ecco quel calcio d'inizio della Scozia, la recupera Chiellini, attenzione, Chiellini. La passa da Cerbi, brutto passaggio. Attenzione a Cerbi, spinazzola. Donna Fa un tiro altissimo. Qual kick? Fallo. Ecco qua Chiellini. Fallo. Calcio di punizione per il... Attenzione Chiellini. Mamma mia Chiellini. Attenzione può recuperare Bonucci. Mamma mia Bonucci. Poteva farcela. Alan. Iskr Donna Passaggio a Chiellini Spinazzola Attenzione Spinazzola Mamma mia Attenzione Chiellini Attenzione Chiellini Chiellini Gol! 2 0 Chiellini Mamma mia Attenzione la recupera Acerbi Fine primo tempo Recupera Skarsnag Donna Rum Fuori Donna Rum Attenzione Chiellini, cerca di passarla a Donna Rumma. Chillini, Donna Rumma. Palla fuori. Attenzione Chiellini, Spinazzola. Spina. Gol. Spinazzola. Spina. 3-0. Recupera Lorenzo Insigne Attenzione Lorenzo Lorenzo to torna indietro La passa a Donna Roma Cercano di fare il passaggio di Donna Roma Ecco qua Donna Roma Donna Roma Che sta fa' Donna Roma Attenzione Donna Roma Ed è fuori Donna Roma la prende subito l'Italia. Attenzione. Scusate, se era aperto qualcosa. Allora, attenzione. La recupera insigne. Insigne. Attenzione, può provare? Insigne! Insigne! Insigne! Mamma mia, è fuori! Mamma mia! Attenzione! La prende, la prende, mamma mia! Poteva farcela! Ed è finita, l'Italia ragazzi, l'Italia vince su tutto. Bene ragazzi, ci vediamo alla prossima, ci vediamo alla prossima con un altro gioco oppure con altre partite di calcio. Ciao